Spero sia importante questa volta. Fidati, è così. Eh? Soldati, ghiacciate quel gormita! Gormita! <tossi> eh? <tossi> Io non riesco... No! Sì! Guardiani, sottomettetevi al potere dei Darkan! Ora siete sotto il dominio di Lord Voidus. Yeah! Il fuoco è forte! Wow! Visto, Icor non ha condannato proprio nessuno! Ben fatto, guardiano! Fermi! No! Ghiaccio scuro! Ah! Esplosione ardente! Lo prendo io! Io! Esplosione ardente! Che meglio, con tutto quel fuoco, non ho nemmeno più freddo! Re Corey, a nome di Lord Carrion, vi saluto! Spero che questa battaglia rafforzi l'alleanza tra i regni del fuoco e del ghiaccio! Sei in forma, Urik! È così, scaldiamo l'atmosfera! <ride> Combustione! <SILENCIO> <No>! <SILENCIO> uh. Ultima chance per arrendervi, Gormiti! A questo punto dovreste realizzare che noi Darkan siamo destinati a regnare su Gorm! Non mi hai ancora sconfitto! Uh. Spero che Riff e Icor tornino presto! Io non mi illuderei troppo, testa vuota! <SILENCIO> <SILENCIO> Un mio regalo per loro! <ride> Ma che cos'era quel rumore? Ho paura che i vostri amici abbiano fatto una brutta fine assieme all'intera valle! <ride> Bravi i miei soldati! Non la passerai, liscia Darkon. <ride> <ride> <ride> Adesso preparati a... <ride> Riff e Icor! Cosa? Wow! Ah! Oh. <ride> <ride> Giusto in tempo, guardiano! Ho bisogno dell'energia del fuoco! Concentrati! Sì! Cryptus, sei pronto per il secondo round? Uh? Uh? Attenzione! La montagna sta cadendo a pezzi! Devo andare ad attivare quel sigillo! Io devo concentrarmi! Sulla mia schiena, presto! Ma tu devi arrivare al sigillo! Oh? State lontani dal mio sigillo! Ti fidi di, di, di un amico? Mi fido! Mm. Ah! Finché ci saremo noi, nessun darkan regnerà su Gord. matey.